Jeremias Rodriguez, perché ha litigato con Aida Espica e Veronica. Aida Espica e Veronica Angeloni attaccate da Jeremias Rodriguez. Ieri sera è andata in onda la quinta puntata del Grande Fratello Vip, e ci sono state diverse polemiche, ma anche alcune sorprese. Difatti, gli autori hanno voluto fare un regalo ai due fratelli Rodriguez. Quale? Dare loro l'opportunità di incontrare Belen. E i pianti si sono sprecati. Tuttavia, Nonostante le tante raccomandazioni ricevute dalla bella conduttrice di Tussi Cuevales, pare che Jeremias Rodriguez sia finito nuovamente nell'occhio del ciclone. Cosa è successo stavolta? Stamattina ha litigato furiosamente con L Aida Espica e la nota pallavolista Veronica Angeloni. Il motivo? Le due hanno accusato il bel fratello di Belen e Ignazio Moser di non lavare mai i piatti. A quel punto Jeremias è sbottato furiosamente, rispedendo al mittente ogni accusa, dichiarando. Guarda che anche senza lavare i piatti io sono stato tra i favoriti. Nessuno vi obbliga a fare le cose. Io non me la sento e non li lavo. Forse la mia funzione è un'altra. Parole che non sono state affatto gradite dalle due donne, le quali hanno controbattuto. Dandogli del bambino. Ma Jeremias negli ultimi giorni ha fatto molto discutere anche per altri motivi. Jeremias Rodriguez, la discussione con Aida Espica e Veronica Angeloni. Jeremias Rodriguez è finito nella bufera per via di una pesantissima discussione che ha avuto con Simona Izzo. Difatti, in quella circostanza ha attaccato duramente la regista. Accusandola di essere un ipocrita perché ha criticato pesantemente Marco Predolin. Una discussione che non è piaciuta affatto a Ricky Tognazzi, il quale ha tuonato su Twitter, chiedendo alla redazione del Grande Fratello Vip di prendere seri provvedimenti. Provvedimenti che ha preso comunque proprio quest'ultimo, annunciando querele. Insomma. Jeremias non è certo passato inosservato nella casa più spiata dagli italiani. E se una settimana fa esatta ha discusso furiosamente con l'eliminata Simona Izzo, qualche ora fa è tornato a litigare con Aida Espica e la pallavolista Veronica Angeloni. I tre riusciranno a chiarirsi nelle prossime ore? E chissà se questo episodio potrebbe metterlo a rischio nominati alla prossima settimana?. Insomma, pare davvero non ci sia un solo giorno in cui i protagonisti del famoso reality show condotto da Ilari Blasi non facciano discutere i fan su social. Ci saranno presto altre litigate? Qualche clamoroso colpo di scena? Rivelazioni shock? Per scoprirlo non resta che seguire la diretta 24 ore su 24 sul canale del digitale terrestre Mediaset Extra.